Ciao amici Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi un altro prodotto molto interessante nelle mie mani, la nuova proposta di BlackBerry si chiama BlackBerry Key2. Quello che vedete è un prodotto secondo me bello eh, esteticamente, molto particolare dal punto di vista della forma per eh, questa eh, tastiera fisica, ma si tratta di eh, un prodotto veramente, veramente, veramente eh, curioso e performante. Mm, buona dotazione eh, tecnica, un prezzo non bassissimo, ma credo che eh, l'unicità di questa eh, proposta alla fine lo giustifichi. Andiamo anche più da vicino dunque all'aspetto per cominciare, un display da 4,5 pollici è un display IPS LCD 434 pixel per pollice, 1080x1620 è la definizione in pixel ed è così particolare perché la proporzione tra i lati è tre mezzi eh, quindi insomma eh, piuttosto originale la tastiera 20 più grande rispetto a quella che avevamo visto sul eh, modello precedente quindi sul key one una corsa dei tasti eh, che è eh, superiore perché i tasti eh, sono leggermente più alti e anche più eh, spaziosi rispetto al modello precedente eh, la tastiera funge anche eh, da touchpad poi lo vedremo ed è anche tra l'altro la strada per costruire oltre 40 eh, scorciatoie nell'utilizzo del eh, telefono. Guardando sempre l'aspetto nella parte inferiore c'è eh, il connettore usb type c eh, usb 3.0 eh, che supporta anche usb on the go e poi altoparlante e microfono dalla parte eh, opposta invece il connettore per le cuffie è da 3,5 mm un lato pulitissimo solo con il cassettino questo è un modello una sola sim ma da qualche parte nel mondo si vende anche quello con eh, due sim e poi eh, altro eh, dettaglio di questo eh, telefono il controllo del eh, volume il pulsante di accensione del telefono che riconoscete perché è leggermente eh, zigrinato eh, sul lato e poi la comfort key cioè un pulsante eh, che potete eh, gestire a vostro eh, piacimento a cui potete assegnare la funzionalità che per voi è più interessante oppure eh, più utile sulla parte posteriore materiale eh, gommoso con una eh, trama secondo me molto molto eh, bella e poi la doppia fotocamera con eh, 12 megapixel per ciascuno dei due sensori la fotocamera frontale invece ha un singolo sensore da 8 megapixel dovendo parlare di dotazione tecnica dobbiamo parlare di uno snapdragon 660 6 gb di ram 64 128 GB eh, di eh, memoria con la possibilità di espandere attraverso eh, la scheda eh, micro sd il software è quello che conosciamo con alla base il blackberry launcher che ha alcune caratteristiche particolari eh, la prima è quella ad esempio eh, degli shortcuts quindi la possibilità dove ci sono questi eh, tre puntini sul eh, display di eh, utilizzare alcune eh, diciamo alcuni collegamenti veloci per eh, il loro utilizzo e poi ancora eh, da lato l'accesso diretto ad alcune delle funzioni del eh, menu semplicemente eh, utilizzando eh, questa linguettina eh, laterale. Il launcher di eh, BlackBerry ha una caratteristica poi di avere alcune funzionalità importanti che sono eh, negli shortcuts quindi nel, diciamo nelle scorciatoie eh, che sono all'interno del menu tra questi ad esempio il locker cioè lo spazio dove si eh, protegge eh, il, dove si proteggono alcuni dei propri contenuti tra cui ad esempio eh, le eh, password eh, vi mostro un altro eh, dettaglio importante allora questo è il software in dotazione eh, in aggiunta rispetto a alle classiche applicazioni di eh, Android, c'è cioè ad esempio DTEC che permette di controllare lo stato di salute del eh, telefono in quanto a privacy, quindi controllo eh, di sicurezza e poi funzionamento eh, hardware. E poi Altra funzionalità curiosa all'interno di questo telefono si chiama Shade, ve la vado a mostrare adesso immediatamente, Shade permette una cosa molto curiosa, quella cioè di utilizzare il telefono con un movimento vedete, di tre dita nascondendo parte dei contenuti, quindi se voi ad esempio state leggendo una pagina internet in questo modo potete nascondere quello che state leggendo a occhi indiscreti riducendo l'accesso dunque ai eh, contenuti del eh, telefono questa è una delle tante eh, funzionalità che eh, trovate eh, ne avete altre a che potete raggiungere con questo collegamenti rapidi con questa voce del eh, menu che è un po la voce centrale di configurazione del menu in questo modo eh, potete gestire il eh, tasto comodità del eh, telefono e non solo eh, personalizzare anche i collegamenti della eh, tastiera collegamenti che potete fare con la pressione lento con la pressione veloce quindi sono oltre eh, 40 collegamenti che andate a raggiungere poi eh, con questo movimento no? la pressione di questo tasto più una eh, delle lettere che sono eh, collegate eh, come detto Potete personalizzare con l'apertura di un'app, con lo svolgimento di una funzione, ad esempio l'accensione della torcia, oppure con un collegamento diretto ad un contatto che potete chiamare oppure a cui potete spedire un messaggio. A proposito di messaggi, ovviamente sottolineo Blackberry Hub, dove in un unico posto potete riunire tutte le vostre comunicazioni social, WhatsApp, i vostri messaggi e anche tutti i vostri account di posta elettronica. Man mano passa il tempo, si aggiungono sempre più funzionalità, ad esempio anche i messaggi di Slack possono essere eh, utilizzati eh, all'interno eh, del BlackBerry Hub vi faccio notare un'ultima cosa che riguarda un po' la configurazione del eh, telefono cioè il fatto che i tasti funzione eh, sono in questa parte esterna eh, questa parte esterna vuol dire che quando verrà aggiornato il telefono ad Android 9 rimarranno visibili questi tasti mentre Android 9 con il suo aggiornamento non prevede più l'utilizzo eh, di queste eh, funzionalità però diciamo che insomma, tutto sommato eh, rimane eh, un eh, telefono che anche con alcuni piccoli glitch rimane veramente di altissimo eh, livello questo è il volume questo volume dell'audio che vedete è molto alto ma rispetto ad alcuni modelli del passato di Blackberry la qualità del suono non è eh, esagerata. Eh, tra l'altro un telefono che mediamente invece in quanto a velocità, in quanto a funzionalità eh, risponde veramente benissimo. Il processore Snapdragon 660 devo dire che va eh, veramente alla grande, guardate la velocità con cui ad esempio, gestisce lo scorrimento delle pagine del sito internet, comunque la reattività in qualunque cosa voi chiediate di fare al telefono. Voglio farvi vedere da vicino anche la fotocamera, una doppia fotocamera da 12 megapixel con un menu molto semplice, vedete in questo modo voi raggiungete le varie opzioni che il menu vi offre, in questo modo attivate i filtri che sono disponibili, nella parte alta invece la misura della, dello scatto, quindi il tipo di scatto 16 noni oppure quadrata o ancora con la ratio del telefono e poi vedete l'azione per attivare o disattivare l'HDR, HDR, mentre tutte le altre funzionalità del telefono vengono gestite eh, attraverso questo eh, menu eh, principale. Faccio notare che all'interno delle funzionalità della fotocamera c'è anche Google Lens, perché eh, grazie al processore Snapdragon 660 questo telefono eh, gestisce comunque anche le funzioni di intelligenza artificiale. Lo scatto eh, delle immagini è discretamente veloce, uno dei due sensori funge da teleobiettivo, l'apertura è 1.8 per il sensore principale, 2.6 invece per il teleobiettivo, lo scatto vedete funziona in modo abbastanza rapido e l'immagine tutto sommato è buona, la fotocamera probabilmente non sarà la ragione per cui comprerete questo telefono, ma la qualità degli scatti comunque è più che buona, fotocamera frontale da 8 megapixel, qualità mi. Eh, per quanto riguarda i video potete arrivare a 4K con, 60, eh, con 30 frame scusate, al secondo, però non sono stabilizzati, quindi il risultato dei video a 4K non è il massimo. Io per un risultato migliore rimarrei a 1080 pixel eh, con 30 frame al secondo di massima abbiamo visto tutte le funzionalità base di questo telefono che al suo interno ha anche la radio eh, FM eh, che ha una batteria da 3500 mAh molto molto molto eh, diciamo resistente. Eh, sono arrivato quasi due giorni di eh, utilizzo continuativo senza grandi fatiche, la carica da 0 a 100 avviene in circa 90 eh, minuti allora io trovo che questo sia un telefono bello elegante il frame in alluminio eh, serie 7000 eh, dà l'idea anche di un prodotto qualitativamente veramente di alto eh, livello certo il prezzo non è da poco 649 euro eh, secondo la tradizione dei top di gamma eh, di blackberry degli ultimi anni a bordo android 8.1 non è un telefono per tutti perché la eh, proposta della tastiera è veramente singolare eppure io trovo che questo sia eh, un prodotto che darà grandi soddisfazioni a chi deciderà di comprarlo vorrei sapere anche da voi se vi piace eh, sapere anche da voi magari che l'avete acquistato qual è la vostra eh, esperienza d'uso nella vita di tutti i giorni se vi piace questo canale iscrivetevi se non vi piace iscrivetevi lo stesso se no vi buco le gomme ci troviamo se volete anche su Twitter il mio nome è Luca Viscardi eh, ovviamente anche su eh, facebook e su instagram vi do appuntamento come sempre anche nello spazio quotidiano dedicato alla tecnologia su radio number one ciao a tutti